Ciao a tutti! Oggi parleremo del portfolio e dell'importanza che ha per noi Makeup artist, Mi presento, io sono Bianca e sono una Makeup Artist professionista. In Moabit troverete tantissimi consigli super utili per intraprendere la carriera di Makeup Artist, quindi mi raccomando, non vi lasciate scappare questa opportunità di avere questi consigli preziosi per questo lavoro vi lascio in descrizione il link per trovare la nostra community per seguirci sui vari social ma veniamo a noi parliamo appunto di portfolio cos'è un portfolio A cosa serve un portfolio partiamo dalle basi ok andiamo per gradi allora un portfolio è praticamente la raccolta dei nostri lavori in fotografie quindi è tutta la collezione tutta la raccolta della nostra carriera professionale. Noi durante la carriera professionale faremo dei lavori, avremo delle fotografie e man mano raccoglieremo appunto questi lavori nel nostro portfolio. Quindi per lavori creativi come il nostro, quello dei truccatori, di makeup artist, è molto importante averne uno. Ci sono due tipologie di portfolio, cioè quella cartacea quella digitale. Ovviamente le due sono un pochino in, in contrasto tra, tra loro perché una è un pochino più all'antica, un pochino più, secondo me, affascinante e l'altra è alla. cioè si è adattata un po' ai tempi di oggi, quindi all'era digitale, un portfolio online. Ora vi parlerò di entrambi e vi dirò la mia, ok? Quindi continuate a guardare il video. Quindi dicevo... Parliamo del portfolio cartaceo. Sarò molto breve sul portfolio cartaceo. Il portfolio cartaceo, come dicevo, appunto, è la raccolta di tutti i nostri lavori in fotografie ed è materico, quindi è un vero e proprio raccoglitore che noi ogni qualvolta ci presenteremo a un cliente, porteremo con noi e mostreremo appunto al cliente. Questo cosa, cosa ci darà? Ci darà sicuramente maggiore professionalità, ci farà insomma presentare al meglio, no? E, e diciamoci la verità: avere davanti delle fotografie, toccarle, poterle sfogliare, vedere i lavori di un professionista così e non andare sul cellulare o comunque link, computer, eccetera. Secondo me è un'esperienza molto molto bella. È una cosa che insomma fa un po' la differenza. Ahimè, o anche no non lo so dipende da punti di vista oggi giorno ci siamo molto modernizzati quindi il portfolio cartaceo diciamo che è un po passato di moda non tutti noi truccatori ne siamo diciamo come dire provvisti e diciamo ci siamo affidati un pochino di più al portfolio digitale quindi al portfolio online in pdf un sito online profilo instagram profilo facebook insomma tutte le varie piattaforme tutto ciò che ci offre il web noi diciamo ci siamo un pochino più affidate a questo uno perché diciamo le differenze quali sono comunque il portfolio cartaceo non è rapido come può essere mandare un link inviare appunto il proprio sito oppure in qualsiasi momento andare a cliccare e farti vedere ecco guarda questo è il mio portfolio oppure mm, vuoi vedere i miei lavori te li invio cioè, è, è ovviamente è molto più rapido quello digitale rispetto al cartaceo poi il cartaceo pesa parliamoci chiaro quindi immaginate noi ogni qualvolta con il libraccione insomma Posso capire, però ovviamente se lo avete portatelo perché è una sciccheria, secondo me è una cosa veramente bella. A me piace avere tutti i miei lavori stampati. Ora qui non lo vedete, ma io qui accanto a me ho già mh, non proprio, mh, diciamo, un portfolio in versione quadro, ho tutta una raccolta di, di miei lavori stampati così. Ovviamente non porterò il quadro con me ogni qualvolta vado da un cliente, però ammetto che io stessa mh, utilizzo di più. Il portfolio online, mando il link e vado molto molto più comoda. Se volete veramente creare il portfolio in maniera minuziosa, vi lascio il link in descrizione dove eh, i miei colleghi di Moabits hanno creato un articolo ad hoc proprio per la creazione del portfolio dove appunto parlano dettagliatamente del portfolio scusatemi dove parlano accuratamente del portfolio online e del portfolio cartaceo quindi io vi consiglio di dare un'occhiata a questo articolo perché veramente è fatto benissimo è veramente interessante invece io principalmente in questo video voglio portarvi la mia esperienza e se posso darvi qualche consiglio per crearlo il portfolio perché bisogna innanzitutto creare il portfolio ovviamente all'inizio della carriera anch'io ero provvista di lavori e quindi insomma quando mi dissero anche ai tempi dell'accademia ti devi creare un portfolio devi avere una raccolta di lavori perché come ti presenti a un cliente altrimenti soprattutto fresca di accademia insomma l'ansia era proprio dietro l'angolo quindi come possiamo fare cosa direi alla bianca di qualche anno fa direi bianca vai tranquilla il metodo c'è non ti preoccupare organizzati degli shooting Fai tanta comunicazione, fai tanto passaparola, scrivi a tanti fotografi, a tanti colleghi, insomma, non ti preoccupare, il modo c'è, quindi sicuramente mi tranquillizzerei, perché diciamo quando all'epoca io uh, sono uscita dall'accademia, insomma, vi dico la verità, mi sono sentita in balia dei leoni, però insomma poi insomma, ce l'ho fatta, dai. Quindi, cosa è importante per creare un portfolio? I consigli che vi do, come già ho ribadito, è... Organizzate degli shooting, ok, ovviamente i set fotografici, gli studio costano, però non vi preoccupate, c'è anche la possibilità di uh, creare delle collaborazioni con i colleghi, quindi magari cercate anche online, no, abbiamo Instagram, quindi quale mezzo più rapido per cercare fotografi che vogliano collaborare con voi, quindi presentatevi a modo... Spiegate uh, che siete uh, propensi a, a collaborare in maniera totalmente gratuita per avere uno scambio di uh, foto, quindi uh, lavorare in TF per avere appunto questo scambio di prodotti, quindi di immagini e quindi saranno tutti poi contenti, no? il fotografo magari avrà le foto, avrà delle foto con un trucco professionale voi avrete delle foto professionali e così via, potrete contattare anche degli stylist, uh, art stylist eccetera, insomma contattate, ok? Uh, utilizzate le piattaforme che sono a nostra disposizione, ci passiamo il forse l'80% della nostra giornata utilizziamole anche per questo altro consiglio che vi do ovviamente è questo lo, ve lo dissi anche nel video precedente dove appunto vi spiegavo come diventare makeup artist, quando vi proponete cercate di avere anche un pochino le idee chiare studiate eh, il profilo studiate eh, diciamo l'estetica, il mood della persona con cui volete andare a collaborare, ovviamente se questa non rispeccherà il vostro stile o comunque non vi convincerà più di tanto, non fatelo, non non è che dovete fare shooting a destra a manca gratuitamente se poi insomma dopo ne potete rimanere scontenti quindi eh, selezionate sempre andate sempre a fare una ricerca abbastanza minuziosa e poi un altro consiglio che vi do una volta che avrete degli scatti quando andrete a inserirli nel portfolio? Non metteteli tutti, ovviamente mettete quelli che più vi rappresentano, insomma in questo lavoro ci vuole tanta ricerca, selezione, tanta organizzazione, sì è fondamentale. Allora vi voglio raccontare questa cosa così insomma entriamo più in confidenza e vi faccio un po' capire uh, perché vi ho dato questo consiglio. Allora mi ricordo all'inizio della, del, della mia carriera io ero un pochino diciamo propensa ad accettare tutto ok perché non ho mai avuto qualcuno che appunto mi ha dato questo, questo consiglio di selezionare e di fare una ricerca più minuziosa. La voglia era tanta di fare, uh, chi mi conosce lo sa, sono una, una ragazza che, che ama creare, mi piacciono tantissimo i look artistici, uh, se andate a vedere anche sul mio profilo Instagram vedrete che appunto sono una creativa, mi piace giocare con uh, i colori, con i diversi look, mi piace trasformarmi eccetera. E io tutta questa creatività, tutta questa voglia di fare la volevo riversare appunto sul mio lavoro, volevo toccare le modelle, insomma, volevo, volevo iniziare, ok? Quindi quando mi si presentava qualcuno che voleva collaborare con me uh, gratuitamente uh, per lo scambio appunto di materiale, io mi ci fiondavo, mi ci fiondavo senza pensare, senza andare a vedere, a, insomma, indagare se queste persone fossero uh, non competenti, non mi sento di dire questo, perché non è che io all'inizio fossi wow... Però, insomma, se potessero avere un certo feeling lavorativo con me. Ovviamente, che vi dico a fare? Ho avuto delle esperienze negative. Inizialmente, non vi dico quanti shooting ho fatto e ho buttato proprio nel cestino. delete, così, cestino. Perché... Uh, Niente, non avevo fatto la ricerca di cui vi parlavo prima. Mi sono trovata a lavorare tanto e avere del materiale che ad oggi non mi ricordo nemmeno più dove sia. Cioè l'ho proprio cestinato, cancellato, abolito. Quindi io per questo vi do questo consiglio. Credo che sia veramente prezioso da amici. Ve lo do. Fate la selezione. Vedete bene dove andate a dare il vostro lavoro. Inoltre voglio darvi... Dei consigli proprio su cosa inserire nel portfolio perché è importante anche capire perché appunto eh, ricordando la media anni fa eh, tipo così oddio cosa devo mettere in questo portfolio che tipo di trucchi devo fare cos'è la richiesta quindi ovviamente ricordando sempre quello che vi ho detto anche nel video precedente dovete fare ricerca e dovete sempre aggiornarvi sulle tendenze su quello che va al giorno d'oggi perché magari anche io stessa magari ho dei trucchi che ho fatto dieci anni fa per dirvi uh, sette otto anni fa e ora non vanno più quindi magari quelle tipo tipologie di foto le ho un pochino archiviate quindi mi raccomando aggiornatevi sempre quindi parliamo di set e look che ci devono assolutamente essere nel vostro portfolio allora uno secondo me è lo... secondo Moabits: è lo Smoky Eyes nello Smoky Eyes è un trucco che eh, non passa mai mai di tendenza è un trucco che non muore mai parliamoci chiaro è un trucco versatile che può essere dal nero al verde al rosso insomma con lo smoky si può giocare e si hanno infinite possibilità e quindi è bello da avere nel nel portfolio perché è molto richiesto il trucco sposa avere una gallery con il trucco sposa è importante proprio perché è uno degli ambiti che più diciamo ci fa guadagnare un ambito molto molto richiesto la stagione estiva è un ambito veramente porta soldi diciamo così a noi makeup artist nella stagione appunto dei matrimoni quindi è importante avere anche della, una gallery con un trucco sposa poi makeup editoriali editoriali perché per chi vuole soprattutto lavorare nella moda e quindi è bene che ci si informi che si studi un po anche il settore editoriale e che si proponga nel, por nel proprio portfolio questo genere di makeup poi dobbiamo anche inserire dei trucchi che abbiano dei focus quindi focus labbra focus occhi Uh, contouring base insomma cercate anche di mettere dei dettagli uh, dei vostri makeup proprio per far capire anche la vostra manualità e la vostra precisione nel lavorare un altro importante un'altra tipologia sono i makeup naturali i makeup naturali non ci crederete ma sono tanto richiesti sono tantissimo richiesti sia nella moda che eh, proprio sulle sfilate molto spesso anche nell'ambito delle sfilate vengono richiesti dei makeup glow super rapidi perché appunto si deve essere veloci e quindi non vogliono chissà cosa un makeup eh, non makeup sulle modelle e quindi vi quindi è anche bene che voi abbiate questo, questa tipologia di make up nel vostro portfolio un'altra tipologia che può eh, diciamo mh, attirare un certo punto di clientela io nel mio portfolio non ho una galleria apposita ma ho dei delle storie in evidenza nel mio profilo online dove ho il prima e dopo e questo so che insomma devo ammettere che mh, suscita molto successo soprattutto per la clientela privata quindi per la clientela che vuole eh, non lo so matrimoni eh, appunto cerimonie feste private clienti privati che mi contattano vogliono proprio vedere la trasformazione quindi una galleria con il prima e dopo ve la consiglio è sicuramente molto molto d'effetto ultimo ma non meno importante secondo me è deve essere la parte dedicata uh, nel proprio portfolio ai giochi di luce e trucchi creativi nel blog troverete giochi di luce io voglio aggiungerci trucchi creativi perché appunto uh, come vi dicevo io sono una makeup artist a cui piace sperimentare e quindi mi piace anche un po' dedicarmi al mondo proprio dell'arte. Vengo da un percorso artistico, vengo da un passato di face painting e body, body painting e quindi um, voglio aggiungerci anche questo. Nel mio portfolio mh, non troverete per esempio nel mio profilo Instagram questi lavori perché sono lavori che ho fatto in passato ma nella mia pagina per esempio lo troverete sul, sul mio viso mi piace molto sperimentare su me stessa questa tipologia di make up quindi se siete anche voi appassionati io vi consiglio eh, di inserire anche questa tipologia e con questo penso di avervi detto tutte le categorie che secondo me sono necessarie in un portfolio quindi credo di, di avervi detto tutto e nel caso se ovviamente avete sempre qualche curiosità non vi preoccupate scrivetemi tranquillamente sotto i commenti nella pagina Instagram dove volete e vi risponderò con tanto piacere sicuramente. Come vi dicevo anche prima è importante organizzare il proprio portfolio e quindi non inserite poi tutte le foto che avete, vi piacciono, le volete inserire tutte, selezionate anche qui le foto che vi rappresentano maggiormente e se il caso lo chiede per determinati clienti organizzatevi anche proprio in gallery da proporre singolarmente sapendo appunto chi avete di fronte, se avete un cliente che è una sposa è inutile che vi gli fate vedere il trucco artistico per dirvi. No? quindi magari vi proponete la, la gallery dove c'è il trucco naturale il trucco sposa magari anche editoriale perché ci sono anche delle spose un pochino più, cioè, più pazzerelle diciamo così e quindi insomma potete proporgli poi altre, altre idee altre cose ma comunque andate mirate in questo caso cioè a seconda delle esigenze vi dovete un pochino gestire questo è un consiglio che vi do quindi come avete visto creare un portfolio è un vero e proprio pro un processo che implica sicuramente del tempo, ma non preoccupatevi, col tempo appunto avrete tutto il materiale a disposizione che vi occorre e a un certo punto arriverete addirittura ad archiviare le foto, a cancellare foto, ad aggiornarlo, a non voler mettere tutte le foto che avete, tanto che appunto magari organizzate shooting eccetera eccetera, quindi State tranquille, tutto a tempo debito, non vi preoccupate, non andate in panico come ho fatto io all'epoca, ok? E niente ragazzi, per oggi è tutto. Io spero di essere stata esaustiva, chiara e spero di avervi dato consigli che veramente possiate trovare utili. Se siete appunto incuriosite dalla nostra community e volete farne parte, non vi scordate i link in descrizione e sono stata felice di stare con voi in questo video, parlarvi appunto della mia esperienza quindi vi mando un bacio e anzi come dico sempre nella community vi abbraccio virtualmente un bacione ragazzi al prossimo video